E niente ragazze, ora facciamo un altro video dove io faccio video che crescio con voi e nel frattempo pieghiamo le mie belle robe, vedete qua cosa tutto c'è da piegare, pieghiamo le mie robe perché è una cosa impossibile da vedere come sono, però vabbè, dettagli, queste sono le mie robe, le pieghiamo in diretta, sempre se riesco a capire come funziona sto cavalletto perché è una cosa impossibile. Oppla, ecco qua no, però così no ok no allora ok sempre che riesco a registrare no qua, vicino a questo si posso anche vedere se sta registrando così no così sì. uh -huh. questo è il mio pigiamino non so se si nota Bello avere un pigiama ragazze, bellissimo, direi. Allora, mi chiesto troppo sto pigiama di snoopy. Tutto a posto, ovviamente Vedete l'ultimo che devo mettere a posto? Perché altrimenti non lo so come fare. Poi devo cambiare il tetto. Perché così non mi piace. Come l'ho fatto, come l'ho sistemato. Non so se mi spiego, però così. Se la farò. Oh Dio mio, ti ho aiuto, sì. Io l'ho fatto. Opla Ok Qui, sta registrando. Sì, è bello come potete vedere. vabbè, lì c'è del casino ancora perché devo sistemare, ma le sistemo in diretta anche ah, questi. Già, sta registrando. Sì. io non so perché ho tutto qua vabbè allora, tutto, non ho messo tutto questo per non a nessuno ok basta e anche qua ho tutto quello che è sistemato vedete un attimo si riesco a sistemare tutto Adesso questa busta va sistemata di là Perché non so se no Come sistemare tutte le belle cose E niente ragazzi Questo è tutto quello che Doveva essere sistemato E vabbè Questo lo mettiamo Nella carta Nell'indifferenziato questo E basta così Vabbè quella è una maglia lì intima che se no te metterò perché se no muoio di freddo. Vabbè, nel morire non esageriamo, però io sono freddoloso che la, la notte, almeno la, la notte, devo avere un po' di calduccio. Quello è per registrare col... Vabbè, lo sapete tanto, no? Per registrare col telefonino, vabbè. Se vedete quello spicchio lì è perché mi serve per registrare con... Eh, con eh, come dire? non mi ha mente si sì, per vedere come registro della, della caron tutto lì se no io non mi vedo scusate la fanno ma sono col fiatone già sono col fiatone non so se me ne siete accorte a corte a corti e niente ragazze questo è tutto di là ci sono le mie scarpe e addosso invece non sono scarza ma il, um, le mie pantofoline già nulla ragazze questo era un breve video intanto non ho registrato altri e questi tutti li programmo li metto in privato e poi giorno dopo giorno li pubblico o li pubblico stasera si vedrà ok e nulla io adesso vi saluto vi um, ringrazio per avermi visto anche questo altro video se l'avrete visto e un bacio, a presto. Ciao. Mettete un bel like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella sempre. Se vi va, qualora poi guardate, io ci sono su YouTube. Ciao, un bacio, ciao.